Professore Amedeo Feniello, per chi arrivasse oggi a Cordova e avesse davanti agli occhi la Meschita, ecco, a questo ipotetico viaggiatore cosa consiglierebbe di fare? A che cosa consiglierebbe di prestare attenzione? Io gli consiglierei di sognare, perché la Meschita è un sogno realizzato, è un'architettura pensata eh, da un uomo che aveva in sé un'idea fantastica, quella di recuperare la sua memoria. E Quindi rientrare in questa struttura e viverla per quello che è un labirinto geometrico, una foresta di simboli, e poi perdersi nella magia della, del punto centrale della parete sud, laddove si può guardare attraverso il Mirab e sognare la Mecca. Come è possibile arrivare all'integrazione tra due culture religiose e fonderle al punto che coesistano in una struttura architettonica? Il problema è che non eh, si integrano le, le culture. Il mito, il sogno di, di Al-Andalus come un esperimento riuscito di in integrazione, è un mito falso. C'è uno scontro di, eh, religioso, uno scontro di civiltà, che si esprime in una continua eh, guerra guerreggiata, anche nel momento in cui sulla meschita viene creata una nuova basilica cristiana nel Cinquecento, appare veramente come una violenza e come un parassita che si, che, che, che, che si immerge su una struttura viva come era la, la meschita originale. E quella basilica riesce a cancellare in qualche modo il passato? Fortunatamente no, la, lo deturpa ma non lo cancella. Non riesce a cancellarla perché la potenza della mischia è talmente grande, talmente forte, e l'immaginario che evoca è tale che anche eh, questo abbrutimento eh, che, che avviene nel Cinquecento non riesce a distruggere la bellezza. Grazie.